Ciao ragazzi, finalmente è arrivato il grande giorno in cui festeggeremo l'onimastico di Anastasia, il ritardissimo. Adesso devo andare a chiamare Vanessa perché mi dovrà aiutare a gonfiare alcune cose e ad allestire un po' la stanza. Mentre Anastasia dovrà rimanere da sola, soletta, in sala, ad aspettare che verrà chiamata. Quindi ci vediamo tra pochissimi istanti con Vanessa. Ciao! Cosa state facendo? Una filastrocca di Pikachu? No, non guarda. Va ah, fa vedere. Pikachu, Pikachu su, Pikachu giù. Pikachu. No, annaggia. Senti un po' Anastasia. Dovrai restare da sola, anzi se vuoi puoi andare giù da papà, ti sei fatta male. Perché? Non gataron falla? C'è lo amore. Vedi? Ce lo faccio. Certo. Mentre tu dovrai venire con me perché dobbiamo preparare alcune cosine Tu vai giù dal papà amore <ride> E quando sarà Forse il momento ti chi chi chiamo Io andiamo in macchina Oppure puoi anche restare qui se vuoi eh Dove? Qua Però devi aspettare un attimo, perché okay, adesso qui mi guadrò tu Ok Allora non sbirciare Andiamo Vane? Sì. Tu ci aspetti qui e non sbirciare D'accordo? Vieni Vane Allora Qua, in questo sacchetto ci sono tutte le cosine che ho acquistato per la festa prendiamolo prendilo mettilo sul tavolo ogni tanto ogni tanto controlliamo che Anastasia non svirgi, eh. ok? facciamo questa giacca tra virgolette però eh? dove io pesco e con gli occhi devo indovinare cos'è Sì, va bene va bene profumo No, quasi cos'è? I bagni, le, le bombe di sapone. Beh, infatti, mi fai parlare, mi, mi mi quella mi sente. Lo so perché intendi un coso tipo ghiacciolo. Ma va, <ride> ghiacciolo! <ride> ok? In tre fragranze diverse, ti dico quali sono? In inglese. Tu conosci yeah. l'inglese? Sì. Vaniglia, mela e melone. Mm la pompa brava questo giralo ma, questo è, è bellissimo ma qual è questo questo? secondo me è questo è, un, è anche secondo me dai, dai. questo è da gonfiare ok? okay. ma quanti sono? ma eh, questi sono altri bagni altri tipo bombe da bagno però in sì, polvere si sì, esatto guarda questo che Mi piacciono? Con è proprio importante con, sì. è Io gli occhiali da sole di Frozen con la loro busta, così non li perde. Ah, questi sono per te, amore, sono per te, mi ero dimenticata. Li ho visti mi piacevano, poi li provi. Ah, ma ah, sì. c'è solo sono là? Ah, no, Ah no, no. A <ride> <ride> A ah. per però, a cintia, ah, questo credo. Allora. È? La L e la E ah. Ani. Era troppo lunga, Anastasia. Ho preso Ani, ok? E la scritta, Ani e il bigliettino che poi li il tuo compini nome tu. Nome te. Buon onomastico, fa vedere anche a me come, cosa c'è scritto dentro. Buon onomastico, il tuo nome speciale come te, e poi gli scriviamo un pensierino, va bene? Non c'è più niente? No. Ok, direi che tu puoi iniziare a gonfiare il palloncino, va bene? vado a giocato, controllare che non ci spi brava che sei di tranquilla bravissima amore ciao ciao no no no no no no no no non puoi, eh? Che c'è? Perché no no faccina? È, È una sorpresa! Adesso arrivo un pochino da te, va bene? no no no Ok, stiamo iniziando a gonfiare il primo pallone, vediamo di cosa si tratta. Allora abbiamo scoperto cosa stiamo gonfiando dall'immagine, quindi il, diciamo, piedistallo per tenere in piedi. Il resto non voglio parlare troppo perché Anastasia potrebbe sentirmi. Vieni a vedere. L'abbiamo gonfiato, adesso dobbiamo gonfiare lui il corno, va bene? Fa del posante. Eh? Sì, bellissimo, ah. vero? Mm. E il nostro palloncino sta prendendo forma, brava Mane. Dai, che tra un po' si gonfia anche la testa. E sono super curiosa di vedere come sarà Vado a vedere un attimo Anastasia, ok? Tu continua, eh Amore! che fai? Noi stiamo facendo delle cose bellissime Ma quando avete finito? Eh, ancora un attimino Quanti Ma delle mancano? Ancora tre eh, E poi possiamo le... iniziare, credo Ok, posso venire qua. Dove? No. Certo? Sei curiosa? Mm. Che cosa ti immagini? L'allestimento. L'allestimento sono le decorazioni. Cosa ti puoi immaginare? Una quella delle piancetti di ieri. Ah quelli sono i regali. L'allestimento è come abbiamo decorato, se ho acquistato mm. delle cose per decorare la stanza. E che ne so io? Ah, non lo so. <ride> no. ah, lo so. Era lo so. una domanda, se ti immagini. Che non posso entrare i ladri oh, ma cosa, amore mio! Allora cosa? Vabbè, dopo guardi. Ok? Continua. E invece cosa ti immagini di regali? Sono dei pensierini, eh! È una una... torta. La torta potrebbe esserci, sì. Poi. Un quadro. Un quadro. Poi. Una Babbi. Poi. Un asinello. Perché è un asinello? Un gatto? Mamma, magari. un, un codino. Uh -huh. Va bene. L'iPhone 10. Sì, come no, certo. <ride> Ti piacerebbe. L'iPhone 10 vera, no, come questo che non è l'iPhone 10, però io voglio l'iPhone 10. No, amore mio, tu sei troppo piccola, te lo puoi scordare. Va bene, allora io torno da Vanessa La così. Cos'è tua... tu quel rumore? Eh chi lo sa? Chi lo sa cos'è quel rumore? Ma so dei palloncini può darsi? Ma che tipo di palloncini? No, siamo zitti e sentiamo i rumori. Eh, è una pompa! E che è una pompa? Che si sta che sta gonfiando Vanessa. Adesso Vanessa quando arriva è molto più gonfia <ride> rispetto a prima. cameretta mm. Allora basta, che sennò indovini tutto. Ci vediamo dopo, vado. Vado ad aiutare Vanessa, ok? Ciao. Ciao, amore mio. Grande, che succede? Eh no, bisogna andare avanti. Brava, amore, però manca pochissimo. Ti aiuto io adesso, non ti preoccupare. Eh, niente, giralo così, vai. Vai, manca. Manca la. vediamo. No, non viene, non viene Vai, dai Dai, su Sì Che bello Sì, penso di sì, aspetta Non è che ce n'è uno qua sopra No, no, vai, vai, manca solo la testa La criniera è gonfia ma si è gonfiata da sola la testa! Noi pensavamo che si fosse bucato, sentivamo l'aria uscire, invece la testa si è gonfiata da sola, fortissima! Questa probabilmente è passata l'aria, ma in effetti mi sembrava un po' troppo gonfio. Ho detto qua esplode. Bene, non ci resta che metterlo sul suo piedistallo. Vai a prenderlo, allora tu hai trovato un elastico, giusto? Sì! Hai trovato un elastico che non so se c'entra qualcosa. Ragazzi è successa una disgrazia. L'unicorno si è bucato, si è bucato e si è sgonfiato tutto. Vane, e adesso? Sono triste. Allora, sai cosa facciamo, Vane? Ascoltami, guardami. Nel piedistallo mettiamo le sue lettere dell'alfabeto Ani, ok? Facciamo così. Purtroppo mi è esploso il palloncino, un unicorno, perché cercavo di incastrarlo sul suo piedistallo ed è scoppiato. E a me dispiace tantissimo. Però vabbè, visto che abbiamo le tre lettere, palloncino, la A, la N e la I, eh Vane, gliele appoggiamo lì, usiamo il piedistallo per le lettere, ok? Dai, gonfiamole. Inizio a gonfiare la lettera N. Speriamo di non rompere anche questa. Vediamo se almeno questo riusciamo ad appoggiarlo in qualche modo Poi senti al massimo li attacchiamo con degli scotch Poi vediamo No ma questi non, non sono fatti appositamente per questa piattaforma Ci dobbiamo inventare noi qualcosa va bene? Ok Procediamo con l'avane Anche la è pronta? Hai schiacciato bene? Okay. L'hai chiuso? Sì. Ok dai L'ultimo la I E abbiamo finito almeno le lettere Ammi. Peccato quell'unicorno Ma sai che ci sono rimasta malissimo? Anche la I l'abbiamo fatta, quindi adesso dobbiamo riuscire a metterli sul cristallo. Allora abbiamo appoggiato la, la L e la I sopra la piattaforma che era del unicorno. Adesso Vanessa fa i regalini. Allora, Vanessa ha deciso di staccare gli occhiali e metterli dentro. Secondo me ci sta ascoltando quella la panella. Provali, speriamo che non le vanno troppo grandi. Mm. Quasi, amore! Se vanno bene a te, mi sa che a lei vanno un po' grandi. Lo vedremo. Eh, Vanessa ha finito di fare i pacchettini. e Adesso sta scrivendo il bigliettino d'auguri, vero amore? Sì. Ho pensato di appendere l'unicorno perché ci tenevo che anche lui partecipasse a questo evento vero unicorno? Che sei voluto esplodere per forza? Anche le lettere, solleviamole adesso. Ani manca poco! Le facciamo aprire prima i primi regali e poi sì. prendiamo la torta. Okay. Che dici? Ok, adesso tra pochi secondi la chiamiamo, va bene? Va bene. La allora, vediamo un po'. Sì, è tutto perfetto. Siamo pronti a chiamare Anastasia. Ah. Anastasia! Entra con gli occhietti chiusi! Aspetta. Amore è scoppiato, doveva essere gonfio Ma mi è esploso in mano. Però. Vai, vuoi aprire i regalini. E vuoi aprire i regalini? Eh. Qua ci sono i regalini e c'è la letterina che ha scritto tua sorella. Vuoi leggere la letterina? La leggo eh. perché Aspetta, cosa c'è scritto? Per Anna Sofia. Che... Eh, apri. Vediamo? Prendi l'aguri. C'è scritto. Allora, no, non aspetta, aspetta. Buon onomastico Anastasia. Buon onomastico sorellina, ti vogliamo un mondo di bene da Vane e mamma, e papà e Daniel. Il tuo nome è speciale come te. Ehi! Ehi! Dai, sei pronta? Dai, sei pronta? Sì. vuoi scegliere? Guarda. Sono dei pensierini, eh, perché è un onomastico, capito? Sì, cos'è? Okay. Lucida labbra che a te piacciono tanto sono al melo allora allo, questo è alla vanilla. vaniglia vaniglia si è scritto vaniglia è in inglese vaniglia uh, mela e melone, e melone buoni oh, li proviamo? si sì. cano, cano. Mm. cos'è? oh Vabbè. Prova a indovinare Per fare il bagnetto ah, Le bombe La bomba sapone Che bomba è? Oh, sono carinissime. Wow, wow. Ah, Sono quattro mm. piccine non, avevo, non lo sapevo nemmeno io so, so, mm, okay. bontà, Io pensavo che era una grande Che bontà, ragazzi Apri Questo, e questo? dai Lo okay, okay. io Teniamo per ultimo okay. Oh. Eh. eh no? Tipo una bomba che da, sabbia. È, bomba da, da bagno per sabbia. è sempre da mettere nell'acqua per fare il bagnetto, ma è sabbia. Ah, e okay. polvere. Ok? okay. okay. No, adesso no perché è tardi, però okay. è un altro giorno. Attiamo. Dopo mangiare la torta però. Eh sì, dopo c'è anche la torta. Oh. Questo ti piace mangiare. Una bottetta. Oprio si apri wow! Gli occhiali di fronte! Sei sì, bellissima, Se ti faccio la foto? Ti piace? Sì, sì. Io voglio provare Ti piacciono? Sì, vanno prima a me. Ma no, sì. vuoi? Ah, Anastasia, provoca. ascoltami, volevo dirti una cosa, visto che Vanessa. Non, alo, non festeggia non festeggia l'onomastico. Vero che condividi con lei, a parte gli occhiali, i regali che abbiamo ricevuto? Che hai ricevuto? Questa è la vaniglia. Li usate insieme? La vaniglia? Insieme. La vaniglia. Ma io, mi piaceva. Fa vedere? Ah. Buono, quello lì si passa sulle labbra. Oh, ma... mm, vuoi assaggiarlo? Mm. Sì, provare, allusa, allusa, ma... provate ad usarlo buono, provate un pochino, vediamo com'è? buonissimo il melone assaggiate cioè, ok, sono piaciuti i regali? Sì. e come si dice? grazie prego amore, sei stata contenta? Sì. Mi dispiace per l'unicorno, poverino, l'abbiamo appeso. Eh vabbè, pazienza. Adesso la tortina. Adesso torna di là che ti chiamiamo quando la tortina è pronta. Ciao ciao! Dai, mettila qua. Riesci ad aprirla? Piano piano, eh, che delicata. Guardate che carino Vero amore Ci sono tutti i biscottini Le lingue di gatto Qua intorno Che sono buonissime mm, C'è scritto Buono onomastico Anastasia Che le sei fatta fare Certo da. Mm. Ok li togliamo, togliamo anche questo? Sì Oh che bellina mm. alla... Prendiamo una candelina? Mm. Spegni la luce E fai entrare Anastasia 3, 2, 1 la luce oh, che bellina come amore ti piace è bella la soffiamo una candelina anche se non è il tuo compleanno? esprimi un desiderio Ah, ok ok Bravissima! Brava! Brava amore! <ride> Non usciamo! Buon onomastico amore! Scusa sì. il ritardo perché è un pochino in ritardo però ci tenevo a fartelo ok? Sei stata contenta? Sì! Adesso assaggiamo la torta che sì. deve essere buonissima con questi biscottini intorno Hai visto che bel fiorellino che ti ha disegnato? Il pasticcere? Sì! Come, Come è? Come questo è un fiorellino disegnato sul biscotto mm, sì, con la crema. Sì, togliamo la candelina e tagliamo la torta. Poi mi dici com'è, va bene? Com'è, amore? Buona? Ti piace? Hai preso quella col fiorellino? Mm. È tanto tanto buona? Te lo scelta io, amore. Va bene. Allora, tesoro, ascolta la mamma un secondo. Il video del tuo nomastico finisce qua. Va bene? Sì, eh? Andiamo a fare la nanna adesso, che è tardi? Sì, guardate. Um, che rocco è grande se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale attivate la campanella e lasciate un bel like a questo, questo video, video. Ciao. ciao ah e oggi salutiamo Valentina se volete che noi vi salutiamo scrivetelo nei commenti ciao